salve care amiche e cari amici che mi seguite in youtube oggi voglio fare un video di taglio ecologistico infatti si parla sempre dell'impatto ambientale delle attività umane e come stiamo distruggendo il pianeta il nostro caro amato pianeta terra di come lo stiamo inquinando di come sia, eh, siamo riusciti a distruggere non soltanto le risorse non rinnovabili ma anche a compromettere le risorse rinnovabili come il verde nel pianeta come stiamo distruggendo le foreste amazzoniche i boschi la vegetazione di tutto il mondo diretta ed indirettamente indirettamente con l'industrializzazione, la ricerca petrolifera, la ricerca mineraria, l'estrazione petrolifera di gas, i gasdotti, i petrodotti, ma anche indirettamente. Beh, tutto potrebbe essere diretto. Comunque... La costruzione di centri urbani di nuovi spazi agricoli, di strade, autostrade, infrastrutture, strutture urbane, aeroporti, porti, ma soprattutto un dato che chiama la mia curiosità è che eh, si abbattano sempre più alberi, alberi plurisecolari, millenari per fare che della pasta di cellulosa allora uno direbbe che beh per mal che vadi significa che si abbattono tante risorse ambientali si compromette tanto medio ambiente per eh, imprimere dei libri giornali e riviste che diano cultura alle persone si abbattono alberi in tutto il mondo per eh, perché la, la gente possa leggere di più invece nulla di più falso qual è il prodotto per il quale si abbatte eh, l'ecosistema ambientale si abbattono le piante si distruggono intere specie animali che fuori da determinate selve tropicali e da determinati boschi anche d'Europa non possono vivere non si possono recuperare specie animali perché eh, non possono vivere più senza determinati alberi senza determinate eh, faune qual è il prodotto che in tutto il mondo si vende sempre di più non sono i libri purtroppo non sono le enciclopedie non sono i giornali pieni di patume ma pur sempre pieni di, di cose da leggere ebbene sarà una sorpresa per voi o forse no perché basta andare in un qualsiasi locale maggiorista per vedere che ce n'è a tonnellate a parte del fazzoletto col quale mi sono già soffiato il naso di Tadan! carta igienica il rotolo di carta igienica Chi non ce n'è una cazza come è stato fatto abbattendo degli alberi poi fanno degli sconti sulla carta igienica uno dei problemi delle persone nel mondo di oggi è che eh, si sfogano dalle loro miserie perché ci basta sempre meno il denaro mangiando quindi ci fanno sentire male ci fanno mangiare di più mettono degli estrogeni e degli ormoni nel, nelle carni ci alterano la salute e poi dopo che le multinazionali ci fanno mangiare di più sempre più schifezze eh, ci vendono la carta igienica quindi ci guadagnano dal farci mangiare e dal farci cagare più mangi con regolarità più caghi con regolarità quindi più carta igienica consumi più carta igienica si consuma nel mondo più alberi si abbattono per produrre la carta igienica quindi in un futuro quando i nostri nipoti o i nostri tris rimarranno in un mondo distrutto senza verde gli extraterrestri che vendranno e gli domanderanno secondo le nostre ricerche perché magari avranno una dozza anche loro no voi i, i vostri antenati vivevano in un pianeta che ancora aveva molta vegetazione si riscontra dagli strati fossili cosa è successo eh... Perché sparisse tutta quella vegetazione? I nostri trisnipoti o quadris nipoti risponderanno che i loro ancestri erano così intelligenti che invece di lavarsi il culo con l'acqua, lo facevano triturando le piante e producendo carta igienica. Vuoi salvare l'ambiente? Ci occorrono più litri di acqua per produrre un rotolo di carta igienica che uno che dice vabbè risparmio acqua mi lavo con la carta igienica vabbè che a volte sembra conveniente prima usare la carta igienica e poi lavarsi però si producono perché eh, non è soltanto tagliare l'albero già per formare la pasta che si deve macerare tutto servono centinaia di litri di acqua se non migliaia per chilo poi eh, che si produce l'impasto bisogna continuare a, a sciacquare a pulire con acqua quindi si sciacqua la legna con acqua si impasta con acqua si fa la cellulosa con acqua fino a che si fa la carta con acqua quindi servono migliaia e migliaia di litri per un pack di 6 o 12 rotoli adesso uno il culo con quanto se lo lava 6 litri d'acqua il bidet arriva a essere pieno quindi voglio dire per ogni rotolo 60 litri d'acqua ogni lavata di culo che poi non sempre serve a riempire il bidet puoi appena aprirlo e tirare una sciacquata quindi anche meno di 6 litri d'acqua 1 2 3 litri d'acqua al massimo certo d'inverno non viene subito l'acqua calda e magari ne fai scorrere di più ma d'estate ti lavi con l'acqua fredda perché è un refrigerio quindi pensate un po voi questo coso. qua anche se è secco ha assorbito più acqua di quanta ne consumi tu lavandoti i deretani nel bidet di casa questo è la cosa più anti ecologica che ci sia prima di tutto perché servono tante risorse ambientali e molte volte non si coltivano le piante come dicono le vanno a prendere le vanno a rubare nel terzo mondo nelle foreste amazzoniche di africa di america latina nelle foreste pluviali come succede in Indonesia, Indocina nel sud-est asiatico, no? che tagliano alberi molto antichi. Poi perché serve tantissima acqua per produrre la cellulosa, poi perché mette a rischio la, il, il tagliare alberi indiscriminatamente, molte specie animali, che rimane tabula rasa di interi sistemi. Eco Ambientali, invece, ecco, se si eh, destinasse tutta questa carta a scrivere dei libri, magari anche dei libri con scarso contenuto, eh, ideologico, però pur sempre dei libri, delle favole. Non so, il libro è per sempre, eh, si può conservare molti anni, si può leggere molte volte. Eh, si può regalare si può donare se voi avete dei libri usati non li buttate nella spazzatura donateli a biblioteche comunali pubbliche private invece questo appena lo scarti certo magari compri un pack di 12 per avere lo sconto ma appena lo metti nel supporto e già ti dura una settimana magari quindi tutto il processo produttivo che è durato magari settimane o mesi anni da quando hanno cominciato a tagliare gli alberi finisce in un paio di giorni o in una settimana quindi si deve usare con molta moderazione o non usare per nulla quando si ha a disposizione di dei perché consuma molto meno acqua poi l'acqua può essere depurata e riutilizzata invece io penso che la carta igienica usata difficilmente possa essere riciclata perché già entra nell'umido anzi eh, si scioglie nell'acqua quando eh, i residui cloacali sono trattati in pratica la, la carta igienica che andava con i residui cloacali si è sciolta quindi non, non recuperano la celluloide la, la la cellulosa Sì, fare un film si può fare no io sto facendo un film su ma non di celluloide eh, non si recupera la cellulosa dalla carta igienica dai giornali si sì, dai libri si sì. dai cartoni si sì. come il supporto di oggi perché se no vengo un po basso io non sono basso però se gli metto al cellulare una base troppo bassa mi devo un po' elevare. Allora, la mia considerazione di oggi è questa. Si parla tanto dell'impatto umano delle attività umane sul medio ambiente, dell'impatto negativo. Ma ognuno di noi deve iniziare a migliorare eh, questo impatto che non sia tanto negativo, lasciate un po' da parte la carta igienica. Lavatevi col bidet, perché per fare questo bisogna distruggere le foreste pluviali. Amazzoniche i boschi, bisogna consumare un'ingente quantità di acqua per fare ogni rotolo, magari migliaia di litri. E invece il bidet eh, ti sciacque con meno acqua, cioè, qua è come se ci fossero dai 100 mille litri d'acqua. Il bidet lo ogni volta con 6 litri. Questo ti dura una settimana millilitri in una settimana è il consumo della tua casa non solo del bidet a meno naturalmente che tu non viva in una famiglia numerosa o in una casa dove vivono 10 12 persone allora già sarebbero 600 millilitri litri d'acqua solo per il bidet poi se ci si lava 3-4 volte al giorno ciascuno sarebbero molte di più, ma lo stesso questo da solo e ti vengono le morrogli o ti viene un'irritazione bestiale perché questo non ti lava, asporta soltanto, eh, ma non lava veramente l'acqua e il sapone lavano, questo asciugano, questo in realtà non lava, questo asciuga, non deterge, non pulisce la carta asporta e asciuga infatti non ci si lava il naso ci si soffia il naso con i fazzoletti certo non ci si soffia il culo anche se si scorreggia non si è mai sentito comunque diffondi questo video e metti like se ti è piaciuto perché è un tema ecologico eh, non usare carta genica quando puoi lavati solo con l'acqua perché qua sono contenute, anche se la carta igienica è secca, molti più litri d'acqua di quelli che ti servono ogni volta in un bidet. E poi, tutti gli alberi che si tagliano, se la popolazione mondiale tutta intera consumasse un rotolo al giorno, rimarremo senza alberi. Va bene che c'è una eh, in, eh, diseguaglianza di distribuzione della ricchezza. Nel primo mondo, Prima si usa la carta igienica e poi l'acqua. Così. Nei paesi più poveri del terzo mondo, perché già il secondo mondo a parte Cina non esiste, e a volte eh, si usa solo la carta igienica perché non hanno allaccio ad acqua potabile. Ma nei paesi più poveri del terzo mondo, eh, manco si lavano con l'acqua e manco hanno la carta igienica. Quindi c'è una redistribuzione della ricchezza a livello mondiale veramente iniqua. Noi nel primo mondo, dopo aver speso tanta acqua per produrre questo, ce l'abbiamo pure con l'acqua. E magari non abbiamo fatto quasi nulla. Una goccia di pipì è questo? No, sgrullatelo. E va bene. Quindi questo è stato il mio messaggio ambientalistico di oggi spero che vi sia piaciuto allora vi ripeto commentatelo vota like il cambio va fatto da noi da noi consumatori non ci possiamo aspettare che il cambio venga dalle industrie mi raccomando condividi questo video se ti è piaciuto iscriviti al canale lascia dei commentari nello spazio commenti io filtro quelli che sono i peggiori come sempre, ma quando sono delle critiche costruttive, no, e lascia dei commentari ai video eh, in questo in particolare, ma quelli che e poi entra in Facebook che ho anche de delle pagine. Entra in Google Plus in Instagram e in Snapchat e in Google Plus e in quello che vuoi. Vi lascio, se no, il video viene troppo pesante. Tanto, ho ribattuto il tema principale, avevo occasione di fare questo video come vedete questa volta ho utilizzato un cartone invece che un contenitore di plastica che è più alto e qua è il tappo di plastica dove metto il cellulare così il Nokia Asha 302 che filma meglio del cellulare che ho utilizzato l'ultima volta che era un Samsung Galaxy young 53 60, che dire, care amiche ed amici, vi ringrazio di avermi seguito ancora una volta. Alla prossima, grazie per seguirmi in YouTube e arrivederci. Spero che i miei video vi piacciano. Commentate e mettete like anche, mettete like e commentate in Facebook. Io sono Santen Chan. Alla prossima.